Yeah, so, so, bro, Yeah Yeah ehi, ehi, ehi, ehi, yeah gia, so yeah. voglio gia, gia, gia, contanti, gia, gia, me ne sbatto di sto progresso. Sono io solo con le mie gambe, continuo ancora ad alzarmi la mattina presto. Yeah, 50 kg ma di flow intenso, una lettera che scrivi col formato in grassetto. Taglia S ma lo stile è impresso, penso alle quattro mie cose ma nel modo più immenso. Yeah, mi annoiate non tiratemi in mezzo, scrivo rappo, cresco, penso a lasciare il segno, come il mondo mai lo stesso, è un povero che ci sogna dentro. Troppo fotta quando me la porto dietro, se creo qualcosa più grande del cielo, se dimentico me lo ripeto, non ti sento e non ti cerco se non ti vedo. Oh. tutto nel mio jeans, con la wit sono ancora più clean, poi sto sempre in, in testa, mi faccio una IT se non ci riesco, spiff, Metto una X e poi mi sale guarda qui che split Mi porta un freestyle che appena finisce mi chiedi fitto il beat E poi mi chiedi ancora come fare io E te lo faccio a modo mio Pagaccio un jet con dentro ho stesso te Bonima la categoria è Friends quindi no problem, yeah, sì tutto è sopra e scegli sì tutto è sole eh mi batte il cuore 180 come sai, 200 bpm, dentro la cassa dimmi che farai, hey, hey, yeah, si ci addormenta quali mode, le sto creando, non te ne capaci, ti questo è il mio mode, ti uso solo un fottuto modem non guardo più fin da quando ho rotto il decoder, yeah, a un Lover, non sai quanto ho calore, col suo culo quanta passione, yeah, l'eletto ma non è ancora di elettra, l'hai letto, Chiamami lo stesso Lamborghini perché sono un fattutissimo trattore Non tradisco più un amico ho il migliore Mi carisco la situazione Dimmi come spiegami come eh, eh. Se non ci riesci via yeah. E se non capisci non mi dire non andare così veloce Rimetti play ascoltami con un vibratore Mentre la scena mi guarda e fai colazione Yeah yeah rimetti play Ascoltami con un vibratore, mentre la scena mi guarda a fare ecco l'azione, rimetti play e spiegami come. Yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, yay, ciao Charlie Bro.